Questo è il primo eh, video che riguarda eh, le procedure e le funzioni. Quindi iniziamo proprio piano piano e cerchiamo un po' per volta di capire che cosa sono le funzioni e le procedure. E iniziamo facendo, eh, guardando del codice. Allora, Guardiamo questo codice, questo main, questo è un main semplice semplice in cui ci sono solo delle eh, istruzioni di visualizzazione. E ci sono delle visualizzazioni, c'è un primo parco qui del codice iniziale, codice 1, poi qui c'è il secondo codice 2 e codice 3. Voi dovete immaginare che qui ci possano essere tante istruzioni. Tra un pezzo di codice e un altro, però, c'è un'istruzione che è questa: console write line. Ciao. Questa istruzione è ripetuta tre volte. Qui, qui e alla fine qua. Eh, naturalmente, eh, se il codice fosse stato più lungo, io avrei potuto ripetere console write line tantissime volte, ok? 30 volte. E, e questo eh, non è tanto bello, soprattutto perché se a un certo punto decido che non voglio che ci sia scritto ciao, ma ciao a tutti, io cosa devo fare? Andare in tutto il mio codice, andare a cercare... Queste, tutte le volte che prima avevo scritto ciao e andare a fare la modifica. Ecco che vado tre volte a fare questa modifica. Se fossero state 30 l'avrei fatta 30 volte. Ok? Allora qual è l'idea? Perché non prendo questo il pezzo di codice che si ripete? Qui è un'istruzione sola ma potrebbero essere tante istruzioni. Lo metto da una parte gli do un nome e nel main dico solo vai a ripetere quel codice lì vediamolo subito allora fuori dal main io faccio una funzione una procedura eh, vedete che è identico al main static void main poi capiamo cos'è quel void che chiamiamo non so saluta aperta tonda chiusa tonda e tra graffe vado a mettere eh no, scusate, vado a mettere l'istruzione, questa qua, quella che si ripete. Ciao a tutti. La vado a mettere qua dentro. Quindi è come se gli avessi preso il codice, l'avessi messo dentro due graffe e gli avessi dato un'etichetta, un nome, saluta. A questo punto, nel programma principale, non è più il caso che riscriva tutte le volte lo stesso codice, ma gli vado semplicemente a scrivere l'etichetta. Cioè, gli dico, guardi, a questo punto tu vai a prendere il codice che è etichettato saluta e lo esegui. Ecco qua, e voilà. Ok? Questa è l'etichetta, l'identificatore della procedura. Saluta. Quindi lui cosa fa? Dice, qui c'è un'etichetta, c'è un nome di una procedura, vado a vedere se da qualche parte è stata descritta, e infatti qui c'è cioè stata e poi saluta, e va a eseguire il codice che c'è scritto all'interno. Quindi, se adesso io decido che, eh, invece che ciao a tutti, voglio scrivere ciao a tutte, quante volte lo modifico? Lo modifico una volta sola all'interno di saluta. Ok? E se voglio aggiungere delle altre istruzioni qua dentro, console. Punto, usiamo sempre una redline, sono saluta. Lo posso fare e sempre scrivo tutto una volta sola. Mandiamolo in esecuzione, vediamo cosa succede. Eccolo qua. Questo è il codice di saluta, lo vediamolo in parallelo, vedete? Eccolo qua. Allora, codice 1 è questa, questa stringa qua, ok? Poi dopo c'è scritto saluta quindi lui è andato a scrivere il codice che c'era dentro saluta. E lo stesso ha fatto qui, e lo stesso ha fatto qui. Per cui da adesso in poi, se io devo fare qualche modifica a saluta, lo farò solo all'interno della procedura. Vedete che quindi non solo è molto più facile da modificare, perché la modifica viene fatta in un punto solo, una volta sola. Ma anche il main è più chiaro, no? c'è solo il nome dell'etichetta, quindi si capisce già che lì ci sarà qualche forma di saluto. Okay, quindi saluta il nome dell'identificatore della procedura qui viene dichiarata, cioè viene detto che cosa fa la procedura e qui viene richiamata, questo è il richiamo della procedura qui cioè dove veramente viene messo, viene eh, mandato in esecuzione il richiamo cioè mando in esecuzione, in quel punto lì Qui invece viene solo dichiarata, dichiarazione. Eh? Quindi qui dico cosa fa. Ma se io non l'avessi mai richiamata qua, lei non sarebbe mai andata in esecuzione. Fin qui tutto bene, però mm, vorrei poter sfruttare un po' meglio queste procedure. E cioè... Qui fa esattamente sempre la stessa cosa. Ma io potrei dire, ok, però io vorrei che eh, ogni volta che richiamo saluta lei visualizzasse un messaggio diverso, ok? Cioè che questo messaggio non fosse sempre ciao a tutte, ma che questo messaggio fosse, cambiasse ogni volta che richiamo la procedura. Allora, io cosa dico? Saluta, guarda, tu verrai richiamata e ti verrà passata una stringa la stringa del messaggio la chiamiamo messaggio potevo chiamarla qualunque nome lei che cosa scrive? qui invece di scrivere ciao a tutte scriverà messaggio ok? quindi ho dato qui un parametro alla funzione saluta cioè, ho detto, guarda che ti verrà inviato ti verrà, non solo ti verrà detto richiama saluta, ma ti verrà anche fornito, un, fornita una stringa che tu dovrai visualizzare eh, infatti qua saluta ha degli errori vedete che qui è errori, perché cosa dice? sì ma io mi aspetto il messaggio e eh, gli diamo il messaggio eh? allora, primo no, aspetta, facciamolo un po' più carino scriviamo, ciao eh, sono. PO. Oh. Qui diciamo: ciao da Pluto. E qui diciamo: ciao da Paperino. Okay? Quindi, mentre qui abbiamo detto string messaggio, un generico messaggio, non abbiamo detto che valore ha questo messaggio, cioè qual è la stringa, quando richiamo la funzione saluta, io qui passo effettivamente la stringa vera che verrà, sostituita alla, che verrà copiata dentro messaggio nel momento in cui questo viene richiamato. Quindi cosa mi aspetto? Che la prima volta scriva, ciao sono Pippo, sono saluta, la seconda volta, ciao da Pluto, sono saluta, e la terza volta, ciao da Paperino, sono saluta. E infatti fa proprio così. Eccolo qua. Quindi questa volta, mentre sono saluta c'è sempre, sempre fisso, qui la prima stringa, il primo messaggio cambia ed è identico a quello che è stato passato qua all'interno della, della procedura. Deve essere sempre solo uno il messaggio? Assolutamente no. Cioè io potrei per esempio qui passargli un secondo parametro, un intero facciamo, intero che chiamiamolo conta per esempio. E qui sono saluta, richiamo, numero, conta. Cioè questa volta le eh, i parametri sono due cioè saluta quando viene richiamata si aspetta di ricevere non solo una stringa con un messaggio ma anche un numero un numero intero e quindi scriverà il messaggio e sotto scriverà sono saluta richiamo numero e sostituirà questo, a questo conta il valore che le è stato passato quindi qui diremo virgola 1 qui diremo virgola 2 e qui diremo virgola 3 ok? Allora, adesso possiamo mandarla in esecuzione. C'è un errore perché... Eh, allora, vediamo un po'. Ah, allora, vediamo un po'. Ah, scusate, non ho capito perché non avevo chiuso il codice. Ok, eccolo qua il, codice, il nostro codice. Allora, proviamo a mandarla in esecuzione. Avviamo. Eccolo qua, allora, vedete, vedete che questa volta non solo è cambiato il messaggio iniziale, ok? Quindi la console of write line, prima scrive ciao sono Pippo, poi ciao da Pluto, poi ciao da Paperino, ma anche la seconda write del, di saluta, scrive ciao, sono saluta, richiamo numero, e al posto di questo conta, qua vedete che c'è scritto conta qui, lui la prima volta va a sostituire 1, la seconda volta 2 e la terza volta 3. E infatti lui mi scrive richiamo numero 1, richiamo numero 2 e richiamo numero 3. Concludiamo dicendo che non è necessario che questi siano delle stringhe o dei numeri, possono essere dei nomi di variabili, cioè io avrei potuto scrivere string max uguale, copiamola di qua, E qui scrivere max, cioè il nome di una variabile, e poi avrei potuto scrivere int contatore, u inizializzato a 1, e qui gli dico contatore. Ok? Non cambia nulla, nel senso che posso passare un valore intero, oppure una variabile, contatore, cosa succederà? Che il valore di contatore, che qui è 1, viene preso e copiato all'interno della variabile conta, ok? Il risultato è esattamente identico. Infatti guardalo qua, eccolo qua, non cambia niente. Ok? Quindi che cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che è possibile mettere delle porzioni di codice all'interno di una procedura, la quale procedura viene richiamata nel codice principale utilizzando il suo nome. Alla procedura possono essere passati dei parametri, io ne ho messi due ma possono essere quanti ne volete. Quando dichiaro la procedura saluta, devo dire il tipo e il nome del parametro, quindi string, messaggio, virgole, int, conta. Quando la richiamo, qui... Dovrò passare, non dovrò più dire il tipo perché saluta lo sa già, glielo ho già detto qua che devo, devo ricevere una stringa e poi un intero. Quindi dovrò passare i valori che dovrà, dovranno essere copiati all'interno di messaggio e all'interno di conta. Questi parametri si chiamano parametri attuali, veri, e questi si chiamano parametri formali perché sono solo non so che valore effettivamente avranno. Formalmente richiamo messaggio e conta.